Il vlog di oggi inizia così, sono le 2.15, facciamo benzina, vado al campo, ci alleniamo, poi passa a Spadano e vi racconteremo strada facendo. tipo un film cult ci devi andare una volta a mangiare No, non sapevo niente mi ha detto vieni alle, alle 4 e un quarto al campo infatti sto capendo che non tornerò a casa perché dovrò avvertire chiama Elena hai preparato lo stomachino? e eh? poi che stasera la dieta salta ti porto nel cuore di Roma al Pantheon Ah! Contiamo sì, ai nostri sì. amici Cos'è il Pantheon? No, non ah. sapranno cos'è il Pantheon Andatelo a vedere su Google È un vlog, un vlog, oggi vlog Noi vloghiamo solo con auto di un certo livello Che eh. potevamo prendere 500 <ride> Allora, spadazza, questa l'hai appena comprata? Questa l'ho appena presa, bisogna far partire il progetto S2000 è una restyling del 2005 ed è la prima volta, signori, che guido un S2000 Completamente originale, non ho mai avuta una Ne ho avute tre o quattro, tutte quante elaborate e però in questo progetto io non vorrei più essere coinvolto come manovalanza pura perché in realtà <ride> vorrei solo guidarla anche come pilota test <ride> driver oggi saremo dovuti andare a Spello in Umbria ma, ma eh, lì c'è il lubifragio mentre qui come puoi notare ragazzi in questa città c'è sempre il sole Ecco appunto va Le famose ottobrate romane Ma se eh, anche settembre, settembre. <ride> Le settembrate Le romane settembrate romane Ma questa macchina in galleria S Quindi nel progetto la prima cosa è scherlo, lo scarico subito. Trasmette un po' poco Però è sempre un S2000 eh? Quella nera ci ha colpito per tanti Beh. aspetti Però questa dentro è più bella è messa Perché meglio. questa è la restyling eh, è Un po' più curata La prima la, la pre-res styling è nuda e cruda eh? Cioè proprio è Vista, ecco a proposito, oh, oh c'è calla che c'è l'hai anche da adesso. Subito il chid riverniciamo la macchina. Oh, e questa mi piace una cosa. Vedi, si sì, è tenuta meglio, decisamente. Si, sì, questi fregetti qua con la SS2000, anche il, il, il cruscotto è diverso. Qui il quadro eh, è veramente diverso rispetto alla pre-restyle. E come va? come va? Bene, bene, si sente che è più giovane. Si sente, le mie sono sempre state 99. 2000, 2001, se questa è un po' più giovane, sta meglio. picchio sta meglio. Ecco qua, c'è il Coni. Non ci sono paragoni? <ride> Università degli studi di Roma, Foro Italico. Quante volte sei venuto qua a Roma Estate a fare... Cioè, penso che io già ho fame. <ride> che uccide? Siamo su Lungotevere, prossimità Zona Prati. <ride> Proviamo a richiamare Stefano, chiama Stefano Gallo Ok, siamo trasferenti Ecco Giuda, chiamiamo... state entro a Sciari Sciari Vari è un locale dove ho lavorato per otto anni DJ Resident, mi occupavo un po' di, di, di, del, del reparto audio Come facciamo noi a lavorare 30-40 anni nello stesso settore se non ci piace? Io dico opportunità, è ovvio che a tutti quanti piacerebbe lavorare nel settore dei loro sogni che può essere chi fa il falegname gli piace il legno che comunque... ma come te la crei l'opportunità esatto è quello oh. studiare il come crearsi l'opportunità la differenza tra trovarsi l'opportunità e trovarsi una scusa è, è al limite è al limite bravo il, il succo del, del vlog è un po' questo no. no no noi non lavoriamo perché dobbiamo lavoriamo perché sentiamo la necessità sì. di lavorare in quel settore metti tipo di musica anche un po' oh, legato Bruce Parcheggiamo, prendiamo il taxi. Taxi, vediamo. Certo. Ma scusa, questi non li possiamo prendere? Sì. La porta dalle spalle. Ma tu la strada la sai? No. Siamo sul piede del corso, ragazzi. Guarda, per oh. presenza No Sto a chiappe strette. Ah, ma pure è pure bene in questa situazione Che stai a Bello, eh? Non c'era di quel locale, dove ti ho portato? Non fai capire serate che serate ci ho fatto? Mamma mia! Siamo arrivati davanti a Sciarivari. Stefano. Stefano! Che dici? No. E Stefano. ragazzi, come va? Uè, tutto, tutto bene, tu Ciccio? Dobbiamo fare un giretto al centro. Portaci tu, facci da Cicerone. Quanto sei bella Roma. Guarda il Pantheon, ragazzi, che bello. Andiamo di ragazza A reggere che fai. mi oh, ma faccio male, piano ah. Ah. <laughs> okay, enough. Where the gate Abbiamo la stessa marca di occhiali Durante il sostizio d'estate, a mezzogiorno, si crea un fenomeno astrologico calendariale tipo lo Stone Age per il quale eh, il fascio di luce che... No, no, no l'altro qui dentro ci sono due tombe Quella di Emanuele II, di Umberto I e quella di Raffaello, quello dei tartarughe ninja Potremmo anche andare a cena Prima di cena proporrei gelatone La iniziamo Raffa da noi di Mar. prossimo 150 gusti Prenderò gli stessi tre gusti che prendo da 38 anni tanto. è stato quasi digerito ormai perché ci siamo fatti tre chilometri senza monoparti non è lo stesso direi andiamo okay. a cena da amici e vi portiamo con noi tac multina tac altra multina tac un'altra multina e eh, vabbè ma là ragazzi siete proprio rimbambiti eh. e tac ecco un altro ragazzi andiamo piazza cola di Rienzo Col Mono, molto bene, il mio mezzo di locomozione preferito in città. Sì, sì, bello carico bello. bellissimo avervi visto stasera non scatta la serata scatta scatta la serata dopo questa serata mi sento bello riscaldatino nice e stiamo andando a mangiare da Cacio e pepe Certo, ammazza quanto siete lenti, però, Guardate con questa macchina. Passo, in questo caso, sgattaiolo in mezzo a tre ore. Sgattaiolo, per quello lo uso. Mica se no andrai in macchina. Non consuma niente, questo. Consuma pochissimo, è come un laptop. Sei logico. <ride> Vabbè, io me lamento, eh. Questa qui è via Avezzana, Avezzana, chiamala come vuoi. E lì sopra c'è casa di D'Alema. PS qua, polizia di stato? Polizia di stato. Sì. Ci siamo. Sai, io venivo tanti anni fa qua e di solito mi facevo di prima una carbonara, poi magari di secondo mi facevo un'altra carbonara. <ride> Però adesso sono passati tanti anni, cominciamo con una carbonara abbondante. Fate <ride> una cosa nell'occhio. voi dormire bevete il vinello rosso freddo. Ceso. E dice, noi ragazzi non c'è l'eclusa in mancanza. Pieroncina, il peroncino ragazzi. Alla, no, salute. Alla, alla, salute. alla salute! Alla salute! Ai nostri fan che metteranno like e condivideranno questo video! Per me ci manderanno a cagare. Certo! Sì, ma infatti non si parlava di macchine sul canale, di motori. Esatto allargare i nostri diciamo risultati. che secondo me per i nostri fan è anche bello capire chi siamo noi no perché poi ci stiamo anche un po aprendo come dei libri a loro quindi tu sei un libro aperto esatto Potremmo. scusi posso chiederle un po di peperoncino non ho le posate postate. tieni gallo mi... No, mi immolo no, no, mi immolo <ride> mi immolo buona carbonara a tutti ragazzi Ma... sì. una volta era buona adesso è sì, 3 2 1 mm. Grazie a tutti. Che dici, Luchi? Sta soddisfatto sta carbonara? Io dico che eh, se voleva fare la prova di buttare la pasta, la può buttare, può portarne un'altra. Perfetto. Perché... A per il lavoro, grande Eugenio. Grande Eugenio. Ciao. ciao. Grande, ciao bello. È un'invenzione fantastica sto monopattino Tu tutti no. muovi fregandotene di qualsiasi senso di marcia. Esatto. Dei semafori, delle vecchie. Non è molto educativo, sta andando in video questa <ride> è vero. cosa. Scusa, Però comunque posso te ne frega. permettermi? Eh, eh, hai ragione, hai ragione. Parliamo di cose serie. Di carbonara? Ordinate altre cose. Gianni. <ride> vieni, Gianni. Gianni di Cacio e Pepe, le tue quattro carbonare ci hanno rimbalzato. Ci vogliono come minimo altre quattro carbonare. Per, per, minimo, minimo! Siete veramente Non Gonfiamoci come delle rane! Dicevo, le carbonare. L'assaggio era buono, mo ce le porti quattro carbonare come si deve, Abbiamo fatto l'assaggio di carbonare. Adesso ce porti una bella carbonara reale, a destra, una grossa. Io so che qui fanno la carbonara Quarto. reale, e Gianni incese c***o. Ovvio, oh. Dai, è carino. Ma non, fatto che... oh, ma non è che si chiama Pino e no, Saturno vogliamo mangiarlo. No, no. no. Non ho fatto in tempo, ho visto dei lampi assurdi, ragazzi. Non è che comincia adesso a piovere. Eh? No, Matteo te tranquillo, stasera non piove, vai sereno. Mi vale in Vabbè, ma vedrai che fa ducoce gocce smette. Tutti in piedi, sotto l'acqua. Una buona occasione per fare il vento. No? Vai, vai, una carbonara vedi che carino Gianni ci ha fatto fare una carbonara ex da cacio e pepe ragazzi la seconda dose di carbonara è è spaziale buon appetito mm, no, no. dobbiamo finire pure quest'arte eh, ah, ah, sei, sei rotto? io adesso mi prendo un po' di questo ah, allora se tu mi sfidi io rispondo alla sfida con una forchetta roteante, guarda guarda com'è forchetta rispondo. roteante sia, però voglio pure il guanciale ha smesso, eh ha smesso, vedi? che ti avevo detto? Allora ragazzi questo piatto è quasi finito ma non ci tiriamo indietro all'ultimo vero? Forza Stefano? Sì, proprio come deve essere, prendendo a piovere. Che meraviglia! Allora. Adesso mi sento meglio, sono più sazio. Non ho Quasi satollo. Oh, ho mangiato poco ma bene. Satollo si può usare come termine? <ride> come Ciao ragazzi, ragazzi, buonanotte! 9 carbonari, 9, carbonari, 9 carbonari in 4! 9 carbonari in quattro poco! E meno male che mi ero appena messo a dieta, eh! Sì. eh. Pronto per la palestra! Hai scelto la compagnia sbagliata, Torisi! Eh. Ragazzi! Questo video uh, termina qui! <ride> Iscrivetevi al uh, canale! Luca, allora, vuoi eh, tornare tu col monopattino? Che io torno di corsa! Faccio una corsetta! Domanda al video: quanti di voi hanno mangiato 9 carbonari in 4? Vediamo, Lasciatelo rispondere. scritto nei commenti per favore. Vabbè, questa è andata a finire male, sta trecciata, no, ragazzi. Sì. Non li faremo mai no, più. Promettiamo. No, no, no, no, no. promettiamo che su Officina del Pilota non vedrete mai più contenuti del genere. Li vedrete peggio, sicuramente. <ride> Dal momento che è subentrato il buon canale, sono vecchio subentrato Carlo. io. Il canale crollerà cacio e pepe. Lui è Gabriel, e lui lo conoscete, <ride> Spadazza. Spadangelo. <ride> Spadangelo. <ride> ciao, ragazzi. Ciao. Ok, 5 minuti e mi defisto Ma state venendo in centro? Credo ci sia ZTL attiva, occhio Allora Stefano, il defisting Ci vuoi spiegare cos'è? Allora, cos è? Per, per spiegare cosa sia il eh, defisting Bisogna innanzitutto spiegare cos'è il fisting Ma io penso che quasi tutti eh, I, follower, i follower di Officina del Pilota Sappiano perfettamente cos'è un fisting Perché ovviamente insomma, sono tutti amano le Il defisting è il contrario del fisting Sono tutti iscritti a YouVolv xxvideos, però al nostro canale ancora non si sono ancora iscritti. Ancora non si sono iscritti tutti, iscrivetevi e soprattutto, cioè perché così almeno ricevete tutti gli aggiornamenti esatto. e tutte io non sto neanche. Ma questo sul defissi sul the